Buongiorno e benvenuti al quotidiano appuntamento con i principali temi dal mondo del fisco e del lavoro. Oggi è lunedì 1 agosto. In apertura sulle pagine di informazione fiscale ci eh, concentreremo sull'appuntamento dell'8 agosto per il pagamento delle rate di rottamazione ter e saldo e stralcio. Passeremo poi alle novità in arrivo sulla crisi d'impresa e al, ehm, agli effetti del cambio di residenza sulla eh, detraibilità degli. Eh, interessi eh, del mutuo per l'abitazione principale. Concluderemo poi la carrellata quotidiana con eh, la notizia del pagamento delle pensioni di agosto, proprio oggi lunedì, eh, primo giorno del mese. Ancora l'ultimo step della nostra carrellata quotidiana sarà eh, sulle pagine di Corriere.it in particolare sulla sezione Economia. Ma entriamo nel vivo delle notizie, ieri 31 luglio ha segnato la scadenza eh, per il versamento delle rate di rottamazione TER e saldo e stralcio. Eh, un termine che però per effetto dei 5 giorni di tolleranza passa all'8 agosto, è possibile quindi eh, procedere con ehm, il, il versamento delle eh, somme dovute fino all'8 agosto. Ancora quindi qualche giorno di tempo per i beneficiari della pace fiscale che intendono mettersi in regola con i versamenti e mantenere le agevolazioni previste. Per effetto della riapertura dei termini eh, prevista dalla legge di conversione del sostegno Ter è questa quindi l'ultima chance riconosciuta ai decaduti a causa del mancato versamento delle rate. In particolare la data dell'8 agosto segna il termine ultimo per versare le rate originariamente in scadenza il 28 febbraio, il 31 maggio, il 31 luglio e il 30 novembre 2021 e il 31 marzo e il 31 luglio 2021. Con, con il comunicato stampa del 29 luglio l'Agenzia delle Entrate e Riscossione a ehm, fornire il promemoria. Nell'articolo pubblicato sulle nostre pagine anche tutte le istruzioni per procedere con il pagamento. Passiamo ora a una notizia sulle crisi di imprese: cambiano le regole dei debiti IVA che fanno scattare gli alert dell'Agenzia delle Entrate, la segnalazione della presenza di debiti scaduti e non versati sulla base dei dati delle comunicazioni delle liquidazioni IVA periodiche partirà in caso di scostamento non inferiore al 10% del volume d'affari o superiore a 20.000 euro, mentre resterà la soglia minima dei 5.000 euro. La novità trova spazio tra le modifiche approvate alla Camera nel corso eh, della conversione e legge del decreto semplificazioni eh, che attende ancora il eh, via libera definitivo del Senato. Cambiano anche i termini per l'invio della segnalazione nell'ambito delle procedure per scongiurare la crisi d'impresa. Si passa da 60 a 150 giorni dalla scadenza delle lipe. Saranno prese in esame le comunicazioni trasmesse a partire dal secondo trimestre 2022. Passiamo poi a un chiarimento che deriva dai dubbi di un contribuente. Eh, quali sono gli effetti del cambio di residenza nel, nell'accesso alla detrazione per gli interessi sul mutuo dell'abitazione principale i benefici diventano inaccessibili a partire dal periodo d'imposta successivo al eh, trasferimento. Eh, I riferimenti, le regole sono contenute nel testo unico delle imposte sui redditi, in particolare all'articolo eh, 15, ma ci sono anche delle eccezioni, quindi eh, non si decade dalla possibilità di beneficiare della detrazione dal periodo d'imposta successivo al trasferimento quando eh, la ragione dello spostamento è legata a motivi eh, di lavoro. Particolari eh, regole sono previste anche in caso di ehm, ricovero in istituti di ricovero o sanitari. In ogni caso la possibilità di beneficiare dello sconto IRPEF del 19% non è preclusa del tutto. Se negli anni successivi lo stesso immobile viene utilizzato di nuovo come abitazione principale è possibile tornare a fruire dell'agevolazione. In conclusione ci soffermiamo eh, sul pagamento delle pensioni. Oggi, lunedì 1 agosto, sia per coloro che ricevono le somme tramite poste italiane che tramite le banche, eh, arriva l'accredito IMSS. Eh, tutti coloro che invece eh, intendono ritirare eh, in contanti presso gli, ufficio, gli uffici postali le somme a cui hanno diritto, devono come sempre attenersi al calendario specifico delle sedi territoriali. Possibili aumenti per pensionati e pensionate questo mese eh, relativamente ai rimborsi IRPEF eh, del modello 730 a credito, eh, ne hanno, lo riceveranno già a, ad agosto coloro che hanno eh, presentato tempestivamente quindi, la dichiarazione dei redditi. Come di consueto, l'ultima tappa di oggi è sulle pagine eh, dell'economia del Corriere.it. In apertura, stipendi, busta paga più alta agosto di quanto aumentano con il taglio del cuneo. Al centro, quindi, eh, le ipotesi di cui si è parlato negli ultimi giorni eh, di un ulteriore taglio del cuneo fiscale. Si passa poi a eh, una notizia su azioni, bond, mattone, start-up, quattro idee per investire nelle aziende non quotate senza rischiare troppo una mappa. Come di consueto eh, in, um, al centro della pagina ci sono due numeri in evidenza. 11 sono le date che le famiglie devono tenere a mente su bonus, bollette, pensioni e tasse. 70 invece è il, um, la cifra, 70.000 euro, è eh, la cifra di spesa in più dal 2021 per gli alberghi per quanto riguarda gas e luce, mentre per i ristoranti si arriva a 14.000. Ancora la pagina dell'economia del Corriere si sofferma poi sul lavoro, i dati ISTAT, occupazione ai massimi dal 1977, tasso al 60,1%. Centrale, come sempre, anche il tema del, dell'energia, del caro bollette e della necessità di ridurre i consumi. Ma entra nella pagina economica anche eh, una, il binomio fisco e politica. Nell'articolo di Diana Cavalcoli si passano a rassegna le posizioni dei partiti sulle mh, proposte di tassazione, successione patrimoniale e flat tax, eh, grandi temi tornano alla ribalta con posizioni eh, contrastanti, eh, c'è cioè chi chiede appunto una patrimoniale eh, per garantire un sostegno ai giovani, chi ritorna sul eh, grande tema della tassazione piatta e chi pone l'accento sulla necessità di ridurre il costo eh, del lavoro. Anche questa volta eh, centrale sarà il tema della tassazione eh, nella campagna elettorale di tutti i partiti. Con la segnalazione di questo articolo il tempo a disposizione eh, per noi oggi è finito e noi ci diamo appuntamento sempre domani alle ore 13.30. Arrivederci.